Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Firehash, io sono Glacialsphere e in questo video andremo a sfidare Lino, il capopalestra di Alto Ripoli e andremo poi lungo il percorso 10 iniziando a trovare degli oggettini molto interessanti per Kalos nello specifico, immagino che voi abbiate già capito Voi che siete esperti di Kalos, avete già giocato Pokémon XY Avete già capito di che tipo di oggetti sto parlando Detto ciò quindi, iniziamo subito senza ulteriore indugi, andando verso la palestra E ricordandovi di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale Per non perdervi i prossimi caricamenti Oltre che condividere questo video a tutti i vostri amici che potrebbero essere interessati in un videogioco di questo tipo Andiamo subito Allora, la palestra dovrebbe essere qui in basso l'avamo esplorata tutta credo la città, forse mancava questa casetta, no, che c'erano i due marinai, esplorata tutta, sì. Quindi dobbiamo andare lungo il percorso qui montano per arrivare alla, alla palestra, immagino, andando da questa parte, vediamo un po', eh. Vediamo un po' se si va, arriva da qua, sì, esattamente. La palestra che è in una grotta, sillage city, pokemon gym leader, grant, ovvero lino in italiano, the wild, yet cool and collected rock climber. Ovvero il, lo scratore selvaggio, ma anche figo e composto. Ok. Dovrebbe usare Pokémon di tipo roccia e noi dovremmo battere tutti questi allenatori per arrivare da lui. Beh, usa Pokémon di tipo roccia, quindi useremo ovviamente Frogadier. Andiamo, iniziamo con la prima. Perché sei andato da questa parte? Perché voglio sfidarvi. Voglio sfidarvi tutte, care combat girl. Tu sei Didier. Chiamano in capo Dwebble. Ok, quindi l'acqua è proprio la cosa che va a pennello contro Dwebble. Ok, Re Alicante invece è di tipo acqua e roccia forse, quindi mi sarebbe un attacco di tipo erba, che non ho. Um, manderei... beh, allora lascerei Frogadia a questo punto. E andiamo ancora di Water Pulse, che infatti è normalmente efficace perché roccia fa il paio con acqua. Ah, mi ha fatto addormentare perché avevo usato sbadiglio. Ok. Ok, ok, ok. Allora andiamo di eh, full deal. Eccoci qui. Ci svegliamo. Altra forza antica. Forte, eh, questo relicant. No, per cosa attacco rapido? Sono stupido. Andiamo di water pulse. Perfetto. Battuto anche Frogariet. O meglio, ho battuto anche Relicant. Cosa dico? Ho battuto Frogadier. Comunque, proseguiamo. Si va da questa parte, ma da questa parte non c'è un... niente. Grazie, gioco. Allora andiamo su dall'altra parte. Scaliamo questa parte. Ok, non, non ci sono evidentemente strumenti nascosti nella palestra. Get Lost, niente. Questa è antipaticissima come al solito. E combattiamo contro Menon. Che va nel campo solo rock okay, invece. Roccia Psico, se non sbaglio. Tutti con doppio tipo, eh? Andiamo di Water Pulse e tra l'altro ha molta difesa speciale, Rock, Motivo per cui resiste bene. Anche noi andiamo ancora di Water Pulse. Ok. E poi Lunaton. Beh, giustamente, Sol Rock, non vuoi avere anche Lunaton. Eccolo qui. Tutti e due confusi tra l'altro, ma che fortuna. Però entrambi non si sono mai colpiti da soli e anzi... Mi hanno disintegrato il povero Lunaton. Anzi, il povero Frogadier. Niente, continuo a confondermi con i nomi dei Pokémon. Non devo registrare quando è tardi. Allora, Flame Charge. E addio. E addio anche a Lunaton. Grr, Assolutamente grr. Andiamo a curarci il Pokémon ora. Prima di proseguire. E già che ci siamo, dato che ora mi, mi sono ricordato questa cosa. Vediamo se posso insegnare geloraggio a Frogadier. Perché penso che sia una mossa incredibile da mettergli. E' anche una coverage move molto buona. Da usare contro i Pokémon di tipo erba. E qui non ci eravamo entrati. Ok, non penso ci sia molto qui. The bikes have been selling so well. I don't have any more to give away right now. Ok. Sono vendute talmente bene le bici che non ne ha più nessuna da, da darmi. Va bene. Pensavo che qui invece sarebbe stato il contrario. Ovvero dato che la gente andava in giro con i pattini le bici non le comprava più nessuno. Ok, vediamo se posso insegnargli quindi Geloraggio. Andiamo a prendere la MT. Posso insegnargli forse addirittura Surf, che è speciale, vediamo. Sì, beh, a questo punto mettiamo di Surf al posto di Water Pulse, no? O, a, o insieme a Water Pulse, che non sarebbe male. Togliamogli Leccata. Tanto è un Pokémon già veloce di suo. E poi andiamo a prendergli invece il Geloraggio. Vediamo un po' se lo trovo velocemente, dovrebbe essere uno dei primi, Geloraggio. Allora, più su. Più su, più su, più su. Ice Beam, eccolo qui. E lo puoi imparare, perfetto. Quindi al posto di, direi, Quick Attack, lì Geloraggio. Ora Frogadier è davvero una bestia, eh? con Surf e Geloraggio, che sono due delle mosse più forti di tipo acqua e di tipo ghiaccio che uno possa avere su un Pokémon speciale davvero potente cioè non lo ferma più nessuno ok andiamo quindi a risfidare la palestra, andiamo dal povero Rino che se la vedrà molto brutta contro di noi, davvero tanto brutta ok proseguiamo, andiamo su da questa parte vediamo se è giusto andare di qua hello there young one, salve giovanotto e questo è Bernard Comanda a campo Raidon Eh mi spiace Raidon Ti beccherai un surf che ti farà talmente male Che verremo shottato appunto Perfetto Poi no spas. Altro surf Vedete ormai non c'è più nessuno che possa resistergli Solamente questi che hanno eh, Vigore possono fare qualcosa Altrimenti zero proprio Ok onyx Andiamo ancora di surf. Con onyx probabilmente sarebbe bastato anche idropulstra eh? Questo ride quando perde, va bene, contento lui. Uh, andiamo a sfidare anche quell'altro allenatore. Eccoci qui. Proprio poco prima di Lino. How did you climb up here already? Come è fatto a scalare ad essere già qui? Eh beh, mi spiace caro Craig. Sono veloce. Contro Rogue Rola, eh? Andiamo di water Waterpulse. Se non ha vigore infatti muore però ha vigore, quindi ce lo, ce lo prendiamo in quel posto. Round. e addio, Roger frogadia Frogadilla a livello 27. Abbiamo battuto anche Craig. A questo punto, prima di andare a sfidare il buon Lino, curiamoci un attimo. Diamoci una bella pozioncina qui. Anzi, un paio di belle pozioncine, probabilmente sì. E sfidiamolo. Sfidiamo Lino. Salve. Bel lavoro ragazzo. Hai scalato tutta questa via senza alcun aiuto. Non posso ignorare quel tipo di forza di volontà. Quindi andiamo a... Usiamo tutta la nostra forza e eh? non preoccuparti. In questa palestra puoi usare quanti Pokémon vuoi. Non trattenerti. Beh mi spiace Lino ma non è proprio... Non sono l'allenatore adatto con cui fare lo sborone. Eh? Eccolo qua. L'arrampicatore. La... Lo scalatore selvaggio, ma comunque figo. Va bene. Andiamo con Surf. Tra l'altro Onyx, livello 25, non male come livelli. eh. Contanto che noi siamo leggermente over-livellati, non male. Tyrant, quindi il fossile. Eccolo lì. Non è super efficace? Andiamo allora di Geloraggio. Questo sì che è super efficace. <ride> Perfetto, abbiamo sconfitto Lino, è stata una lotta veloce e indolore per, per noi, non per lui. Sono impressionato, ti sei, hai conquistato questa montagna, wow. E ti sei guadagnato la medaglia rupe, eccola qua. E anche questo metti M.T. rotolamento, attenzione se arriva metti rotolamento, diventa sempre più forte ad ogni turno. Vai a nord di qui. A gym should be there for you to challenge. Ok, a Nord Liquid dovrebbe esserci una palestra da essere sfidata. A questo punto quindi andiamo effettivamente a Nord, facciamo un attimo tappa al centro Pokémon, giusto per resettare per bene i nostri Pokémon e riprendere più che altro i pp dalle mosse di Frogadier. E proseguiamo. Continuiamo quindi ad avere tre Pokémon in squadra, essenzialmente, di cui solo due è davvero utilizzabile per Pikachu, non intendo non, non usarlo più di tanto. Perché ovviamente distruggere tutti con un colpo Non che sia cambiato qualcosa in questa palestra con Frogaria e con Surf Però perlomeno non uso un Pokémon a livello 70 contro un Pokémon a livello 20 Che dite Ok a questo punto possiamo andare nord Eccoci qui E uscire sul percorso 10 Eccoci qui allora Mettiamoci davanti Fletchinder E via Oh oh guardate di chi c'è Guardate di chi c'è Dianta, che mi sembra anche in italiano rimanga Dianta, è un mega ring quello, devi essere allora un allenatore molto forte nelle mega evoluzioni, perché ah, tu non conosci, non sai cosa sia una mega evoluzione? Ah, bene, te lo posso insegnare, una mega evoluzione è un potere che è, migliora la, il, il, il Pokémon oltre le normali evoluzioni, permettimi di dimostrartelo. Ah, quindi ora combatteremo contro un mega, una Mega Evoluzione. Eccolo lì, tra l'altro, di Anta, la campionessa di questa regione, che va nel campo Gardevoir. Lei lo farà Mega Evolvere, anzi, la farà Mega Evolvere. Vediamo. Noi colpiremo con tutta la nostra forza con Acrobazia. Gardevorite, sì. Eccolo. Ok, non c'è un'animazione, però c'è comunque il nuovo sprite. E appare il simbolo della Mega nello status del Pokémon. Andiamo ancora di Croazia. Niente, mi ha disintegrato il povero Fletchinder. Solamente perché era più veloce, però. Se fossimo stati più veloci noi, l'avremmo battuto. Allora, andiamo di Surf. Attenzione, resiste, eh. Ha ah, la faccia. Beh, giustamente è anche mega voluto, quindi ci sta. Insomma, se, se c'è qualcuno difficile da buttar giù, quello è un po' come un mega voluto, insomma. Hai visto? Certo che abbiamo visto. Impressionante, non è vero? Potrei imparare di più su questa cosa andando a nord. Gurkin should be able to tell you. Gurkin, ok. E prendi questo anche. Non puoi, non puoi Mega Evolvere senza la pietra adatta. E ci dà la Gardevorite. A questo punto, fatemi un attimo andare di nuovo a curare il mio Flechinder, che è stato disintegrato da un cittone che ha fatto Mega Evolvere il Pokémon a questo punto, quindi iniziamo a raccogliere, come vi dicevo, gli strumenti peculiari di Kalos, ovvero le mega pietre. Per mega evolvere i Pokémon. La prima mega pietra, quindi, che otteniamo, è la Gardevoirite. E se voi quindi avete un gardevoir, potete tranquillamente farlo a mega evolvere. Cioè, non ci sono eh, vincoli sul fatto di possono mega evolversi solo i Pokémon di Ash o cose di questo tipo. Potete fare quello che volete, potete mega evolvere quello che vi pare. Ok, iniziamo a sfidare gli allenatori. Tu non sei un allenatore? Sì, sei un allenatore. We just found a flower for air. Ok, hanno appena trovato un fiore per lei. Ok, grey. Rimane okay, nel campo flabebe. Non l'abbiamo ancora catturato Flabebe, giusto? Ci manca ancora. Andiamo di flame charge. Mm, flame Charge inizia ad essere però un po' debole come attacco, come vedete. Andiamo poi di attacco rapido. Conviene usare acrobazia in questi casi. Well done, grazie, caro. Qui sotto non c'è nulla, nemmeno strumento invisibile, eh? non sembra. Qui nemmeno, no. Però si può pescare volendoli, quindi magari c'è un Pokémon nascosto in acqua. You're about to see perfection. Stai per vedere la perfezione, ci dice questa. Da levatrice di Pokémon. Miet. Che va nel campo? Oddio Slurpuff. Che Pokémon brutto, ragazzi. Allora, Acrobazia. Questo dovrebbe essere tipo Folletto, giusto? Bruttino. Secondo me non è un bel Pokémon questo. E dovrebbe essere l'evoluzione di Squidlix, tecnicamente, no? Prima, però, voglio fare i soliti classici tre tentativi per vedere se esce fuori un nuovo Pokémon da qui. Vediamo. Se esce un nuovo Pokémon da poter catturare. No, ancora Corsola. Questo Corsola davvero mi sta perseguitando Anche nello scorso episodio se ne ricordate C'erano i Corsola che uscivano in continuazione Dall'amo, dall'acqua Oh Binacol, trovato Allora posso dire che questo è uno dei Pokémon Più brutti in generale ma, ma in generale Non della sesta generazione Proprio più brutti mai concepiti e mai fatti Binacol. lui e la sua evoluzione Barbaracol sono davvero brutti eh. Ma tanto tanto brutti Sembrano di quei Pokémon, tipo, non so, disegnati da dei bambini eh, scemi. Two-handed Pokémon, guarda che brutto. Sembra. Potrebbe, questo potrebbe essere un Pokémon. Uno di quei Pokémon che, non so, disegnavo io da bambino. Qui tra l'altro trovavo un revitalizzante invisibile. E magari in queste rocce ci può essere un altro strumento invisibile. Vediamo, eh. Se sono poche le faccio tutte, se no Amen. Mi eh, sono essere un po' tantine, però, già che ho iniziato, direi di fare anche queste. Sono un po' tante, no? Ok, sono un po' troppe <ride> E lì abbiamo, tra l'altro, una capopalestra Salve Questo è un allenatore Sfidiamolo Myron Che va nel campo Puncham. Tipo lotta, quindi noi useremo acrobazia E lo disintegreremo Perfetto Aspetta, no, non aspetto niente Allora, non ci sono strumenti qui, però C'è lei da sfidare, immagino Corrina, che viene tradotta in italiano con ornella se non sbaglio, io non capisco per quale motivo da Corrina siamo passati ad ornella, ma dettagli. Finalmente ti stavo aspettando, sei il mio ultimo allenatore prima che io possa finire la mia sfida di 100 allenatori eh, sconfitti immagino. Una volta che avrò finito potrò andare a cercare la mega stone per Lucario, attenzione la mega pietra per Lucario. Com'è che si chiama la Lucarite? Ecco qua, che parte la sfida con Gym Leader Corrina, infatti è una capo palestra. E manda in campo Lucario. Allora, andiamo di Flame Charge, che tecnicamente è super efficace. Mentre Acrobazia, no. Allora, andiamo ancora di Flame Charge. Uh, di pochissimo l'abbiamo ucciso. Questo mi farà male. Fortunatamente, non troppo. E andiamo ancora di Flame Charge. Buono, dai, Flash Ender 1v1 con Lucario. E l'abbiamo tirato giù e abbiamo battuto anche con Rino. Sì. Grazie per l'aiuto. Ora posso andare a cercare la pietra. What wait! doing here? I'm looking forward to you then. Later. Ah, stai comunque facendo le sfide nelle palestre? Ti aspetterò allora. Ovvio che mi aspetterai, sono l'ospite d'onore. Aiutami ad allenare il mio team. Ma certo che sì! Ma certo che sì! Che ti mai? Bibarel. Strano da avere un Bibarel a Kalos. Un po' lontano dal suo habitat originale, non trovate? Questo è Castorone. Ok, Pacirisu. Mmm. Eh, lasciamo d'altronde Flechcinder. Lasciamo Flechcinder. E andiamo di Flame Charge, sperando che non abbia statico. Che forse non ha statico, però Nuzzle ci paralizza appunto, elettro Coccola. Ci paralizza di brutto. Ah, godo. Anche se non è servito a nulla bruciarlo, però si gode sempre quando si attivano queste abilità. Ed infine Hippopotas, sì, ma andiamo un attimo Forgadier. Preciso, preciso. Per far riposare un attimo Fletch che è mezzo morto. Allora, Sandstream, va bene. Andiamo di Water Pulse, dovrebbe bastare. Esattamente. E di Hippopotas. A questo punto diamo una curatina al nostro povero... Flechinder. Ecco fatto, qualche pozioncina. Anzi, direttamente una super pozione a questo punto. Siamo già entrati in range di superpozione qui, eh. Sfidiamo questo fantallenatore, credo. Dianta è così forte. Questo si è innamorato di Dianta, eh. Absol. Ok, tipo buio, se non sbaglio lui. Tipo buio, quindi non ho particolari mosse per poterlo colpire. Andiamo di acrobazia. Uh, Psycho Catfum ha fatto malissimo, andiamo di attacco rapido. E addio Absol. E abbiamo battuto anche Magnus. Qui troviamo una Thunderstone, che mi prendo molto volentieri, mentre di qui non sembra esserci nient'altro. Perfetto, proseguiamo. Pokémon selvatico. vediamo un po' chi esce. Ho un Medicham, che ovviamente abbiamo già perché abbiamo completato il Living Dex di Hoen. Saliamo, altro strumento qui, andiamo a prenderlo, prima però abbiamo un altro Pokémon selvatico, quindi un altro Medicham. Fuga. Ok, una precisione X, avremmo anche potuto non prenderlo questo. Là sopra abbiamo un altro strumento nell'angolo, però prima sfidiamo l'allenatore. I'm channeling my energy, don't bother me. Questo sta focalizzando, sta canalizzando la sua energia, non dobbiamo disturbarlo il povero Robert. Che manna in campo Solosis. Che si beccherà un Acrobatics in faccia, morirà, immagino. Esattamente. Wow, fortissimo questo allenatore. Oh, e qui abbiamo una Kangaskanite. Altra. un'altra mega pietra. E qui abbiamo uno Swirlix. Che quasi quasi catturerei per farlo direttamente evolvere. Intanto direi di prenderlo. Poi ci penseremo. Se magari troveremo la sua evoluzione lo cattureremo. Se no. Ce l'ho già lì bello pronto da farlo evolvere, non devo poi andarmelo a cercare eh, di nuovo quando magari ho finito la, la regione e voglio fare il Livendex. Ce l'ho già lì, bello pronto. Ok, e siamo arrivati a Geosank Town, che non è il Ginseng Town, eh. Geosank Town sarebbe Cromleburgo in italiano. Eccoci qui. E ecco qua, salve. Sick of Pokémon Evolving? Use this. E ci dà una Everstone. Grazie mille caro il mio scienziato. A questo punto però esploreremo Cromleburgo e proseguiremo nella nostra avventura Kalos nel prossimo episodio perché questo finisce qui. Io ti ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, se, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!